luigi annucci questo è un sentimento personale con Luigi annucci e Enrico Scotti il mio grazie sarà per sempre perché hanno davvero percorso come una pagina importante della vita del dispari hanno rappresentato un momento di qualcosa nella gestione della nuova realtà che abbiamo paese con la realtà quindi sono onorato da...